Da una parte abbiamo Chuchu Ciu Charles, ma dall'altra abbiamo un buco nero, chi vincerà? Ed è un po' che sono qui in giro, e devo dire, oltre al fatto che è molto bello questo mondo, ho paura che arrivi Chuchu Ciu Charles Raga, sento la musica, è qui! L'ho trovato, è Chuchu Ciu Charles che sta nel mio mondo Sentitelo come fa! No, no, no, no, via! Allora, io, lui, questo è quello, quello demoniaco, oh mio Dio, no, mi sa che stava per salire qua sopra, raga tra l'altro sta facendo un casino della madonna, io devo urlare per farmi sentire da voi. I posti più sicuri sono sempre i villaggi, perché lì ci sono almeno delle case. Sono andato alla ricerca di un villaggio, però mentre mi allontanavo continuavo a sentire sempre quella musica fastidiosissima di Ciu Chu Charles. Però nel tragitto ho pensato di aver bisogno del ferro e quindi sono andato in questa caverna. Spoiler, non avrei dovuto farlo. Abbiamo assolutamente bisogno del ferro Perché chiaramente Se no um, Non abbiamo l'armatura di ferro Ci serve l'armatura di ferro Ma che cos'è sto coso raga Cos'è sto, cos sto cerchio che gira Aiuto Che, che schifo è No uh, Credo che quel blocco nero Abbia fatto sì che Tipo si spandesse eh, Si iniziasse a espandere questa sorta di blocchi neri E se io ci vado sopra Aia, aia, fa malissimo Raga, oh mio dio Il buco nero ha sconfitto Ciu Charles Aspettate, non ci credo ai miei occhi Voglio che ne spawni un altro Anche se serve aspettare giorni interi qua Io aspetto che Ciu Charles rispawni Perché devo vedere questa cosa È proprio qui, eh, mi sa che ucciderà me purtroppo Però posso scapparmene, posso direttamente tirarlo lì Comunque non c'è nessun problema perché tanto rispono lì su quella torre Ho avuto la premura di dormire là sopra E qua c'è il buco nero Direi di portarlo vicino al buco nero Così tecnicamente il buco nero sfiderà Ciu, Ciu Charles guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda Oh mio Dio Avete visto? Era diventato demoniaco perché era morto E poi dopo, cioè, è morto di nuovo Quindi questo buco nero è potentissimo Voglio troppo essere come lui come non detto, è morto così. Guarda, e eh, mi dà i void cosi, che però sappiamo bene di non doverli toccare, perché se li tocchiamo purtroppo moriamo. Quindi tecnicamente con questi buchi neri che spawnano, tecnicamente, possiamo utilizzarli per sconfiggere i tizi più potenti che possano esistere. Iscrivetevi al canale, grazie, siete i migliori!